Eccolo qua, Mariuccio, Mario, buongiorno, buongiorno al professor, Sono qua, buongiorno il professor Mario Tozzi, uomo da bene, e con noi l'assessore alla città in movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, che salutiamo e alla quale eh, diamo il buongiorno, il benvenuta, buongiorno salve, buongiorno a tutti. E anche gli auguri perché eh, ci siamo, siamo al 18, se non li facciamo adesso gli auguri quando li facciamo. Buongiorno e benvenuta di nuovo. Abbiamo Grazie. un paio di argomenti interessanti che credo che siano stimolanti anche per il nostro professor Mario Tozzi da sempre un sostenitore e di una mobilità sostenibile no? si può definire così vogliamo parlare oggi della, della bicicletta qual è il futuro di chi ama le due ruote a Roma Assessore Meleo allora sicuramente quello che vogliamo fortemente è che la mobilità sostenibile passi veramente attraverso lo sviluppo del, della, della bicicletta bicicletta quindi agendo di fatto come dico sempre su due fronti da un lato dobbiamo un po' cambiare le nostre abitudini da cittadini romani e dall'altro c'è cioè, il compito eh, dell'amministrazione di poter mettere nelle condizioni eh, tutti i cittadini di poter usare in sicurezza eh, le biciclette ecco proprio per questo eh, questa amministrazione sta lavorando su una serie di progetti che praticamente alcuni sono eh, già in partenza eh, di ciclabili molto importanti parliamo di ciclabili anche che percorrono parti delle, delle consolari qui a Roma voglio ricordarvi ad esempio so, la ciclabile 90 ma i cui lavori partiranno eh, al 7-8 gennaio voglio ricordarvi tutti i progetti che stanno sviluppando anche su altre eh, strade importanti considerate che entro fine anno sarà messa a gara anche la ciclabile tuscolana anche questa sarà un'occasione di ripensare alcune eh, parti della città come appunto di Tuscolana è un, un tratto della città densamente popolata in cui diciamo, mh, come dire, la necessità di fare ordine sulla carreggiata e sull'organizzazione della carreggiata è, è un punto molto importante, quindi diciamo che le ciclabili sono anche occasioni, questo ci tengo a dirlo di riorganizzazione degli spazi e soprattutto occasione per poter ridare ai cittadini degli spazi che attualmente sono occupati dalle auto e questo è chiaramente un, un tipo di, eh, di approccio culturale che ha caratterizzato purtroppo gli ultimi decenni anche una città come Roma, quindi Pensare che lo spazio deve essere sottratto alle autorità dei cittadini, quindi la costruzione delle ciclabili è sicuramente un'occasione per agire in questo senso. Voglio anche poi dirvi che oltre a queste grandi ciclabili, tra cui ricordo anche la Tremestina, che invece sarà messa a gara all'inizio dell'anno prossimo, stiamo anche in progettazione di una serie di ciclabili che andranno a fungere da collante tra i percorsi già esistenti e che soprattutto siano anche funzionali a sviluppare l'intermodalità perché ricordiamoci anche che i non deve essere soltanto lo strumento utilizzato nel, nel tempo libero o durante la domenica, ma strumento che può essere anche uno dei tasselli col quale consentiamo l'intermodalità non avere una bicicletta a una fermata della metro dopo aver percorso un percorso appunto ciclabile e, e poi utilizzare la metropolitana insomma e, diciamo che l'ottica deve essere intesa in questo senso più biciclette significa più sostenibilità significa anche vivere la città in maniera diversa e avere anche dei guadagni effettivi in termini eh, di salute e di cambiamento di abitudini tutto questo ecco. nell'ottica di ottenere sostenibilità Mario, eh. Mario Tozzi sì eccoci sì appunto, saluto l'assessore ci siamo visti da poco come presidente del Parco della Piantica. Ciao Linda Ecco, faccio subito alcune domande su questo. Eh, noi che usiamo la bicicletta siamo tutti molto contenti di questo approccio e speriamo che queste ciclabili vengano subito messe in opera perché la cosa ci farà veramente piacere. Ma volevo andare su quello che stavi dicendo proprio adesso, cioè che è un po' il fatto che la bicicletta deve entrare di più anche dove la ciclabile non c'è, non so come dire più protetta la possibilità di muoversi come strumento proprio di spostamento in città, oltre che avere la ciclabile, che è quella naturalmente eh, va bene anche forse più per il diporto, invece anche proprio come funzionalità, come si può fare? Perché a Roma purtroppo i ciclisti non vengono più Ma io la vedo, la vedo molto dura, eh. la vedo Aspetta, molto dura. questa è la prima domanda. La seconda sì. è la, così mi avvantaggio vantaggio. E a proposito, eh, se poi pensavo che Francesco ci volesse andare dopo, a proposito delle mh, eh, zone a traffico limitato, però magari parliamo dopo. Ecco, prima ascolto questa sul, sul, sulla, sulla bicicletta inserita nel tessuto cittadino per esempio anche questo bike sharing di cui si stava facendo cenno a Roma ha sempre mal funzionato no? perché e che cosa si può fare invece per renderlo eh, migliore eccoci allora il discorso del bike sharing è sicuramente un elemento molto, molto importante perché dà la possibilità anche a chi non è abituato a pensare che la bicicletta possa essere integrata perfettamente nelle modalità di sfruttamento anche quelli sistematici che avvergono tutti i giorni. Abbiamo lanciato proprio settimana scorsa un, un nuovo sistema di bike sharing a flusso libero eh, che, insomma, che viene gestito da un'azienda, eh, in questo momento un'azienda privata, e devo dire che questo ha visto l'inizio, quindi la collocazione di una serie di biciclette primo del nono municipio, quindi è come una sperimentazione per arrivare a fine anno anche a coprire eh, altre parti eh, della città anche eh, quelle un pochino più, eh, più periferiche questo è un sistema molto, oh, molto flessibile perché credo che debba essere al cittadino la possibilità di usare anche del, degli strumenti in maniera facile. Ecco, eh, come dico sempre, in alcuni eh, settori è l'offerta a fare la domanda, quindi se io metto in circolazione, dislocato su diversi punti, delle biciclette induco anche il cittadino a poterlo utilizzare, perché poi è un po' come anche le novità, no? se spesso le novità le si prova per, per la curiosità di vedere come funziona, ma io sono convinta che siamo arrivati a un livello di maturazione tale che ci consente anche di, di poter dire facciamo alla città questo servizio, ma non come è stato oh, prima, qualche anno fa quando Roma ha sperimentato il, quel bike sharing diciamo erano tempi forse eh, un po' più diversi rispetto ad ora, eh, c'era anche una uh, minore purtroppo di sensibilità anche da parte de dell'amministrazione locale quindi di chi faceva le politiche rispetto al tema della cittadità, diciamo che adesso i tempi sono son cambiati e spero anche che questo... Oh, il cambiamento col che io negli ultimi anni ho comunque visto, vi ripeto, io spesso, insomma, eh, quasi tutti i giorni percorro Via e negli ultimi anni ho visto come il numero di biciclisti su quella. Su, su quella strada si è aumentato considerevolmente quindi c'è già in realtà un cambiamento che è in atto sta a noi soltanto eh, aiutarlo e credo che politiche come il bike sharing possano essere molto efficaci in questo senso vi dico anche che rispetto a questo bike sharing a flusso libero in realtà stiamo definendo un nuovo regolamento che cercherà un po' di eh, disciplinare quanto più di possibile anche questo, questo, questo servizio perché vorremmo identificare alcune aree eh, di soft specifiche e sorvegliate in ciascun municipio in cui diciamo un mm. Su queste bici possono sostare, questo per ridurre al quanto possibile anche il rischio di atti andalici cioè o comunque di furti di bici e quindi far sì che il cittadino possa anche orientarsi molto bene su dove poter trovare eh, questo, questo servizio. Insomma anche su questo siamo molto, molto impegnati e siamo certi che di qui ai prossimi mesi ci saranno anche altre iniziative di questo tipo, perché già abbiamo avuto contatti da altre aziende che sono interessate a sviluppare eh, questo sistema qui in città. Tra l'altro è un sistema che ha costi molto limitati. quindi anche questo incide sulla, uh, sul comportamento, insomma, quando, quando un, un sistema particolarmente economico perché non provarlo, perché non usarlo quindi sono certa che i risultati saranno, saranno molto positivi In, uh, Altre domande Mario? O andiamo anche Ehi, sul... La, eh, no, poi lascio tu, liberi tutti naturalmente. Eh, noi ci siamo visti con l'assessore anche per la piantica ma qui lascio a lei l'onore quando sarà il momento di annunciare quello che sarà fatto, però a proposito delle ZTL ecco eh, che, cosa, che cosa possiamo dire? Potrebbero essere un po' estese come orari o come eh, possibilità di uso per proteggere soprattutto chi risiede nei quartieri e io qui parlo un po' per me, lo devo dire di Movida, cioè dove c'è eh, un grande ingresso di persone che può facilmente venire a piedi eh, se eh, vuole muoversi la sera, specialmente nei quartieri che lo permettono dal punto di vista dei parcheggi uno di questi è San Lorenzo che ha tre parcheggi liberi, il Verano la Sapienza, il eh, Larco Passamonti dunque è eh, nelle condizioni ideali per avere una ZTL forse un po' più estesa aiuti a proteggere i residenti e a rendere i quartieri non soltanto un posto dove ci si diverte ma dove anche ci si abita e l'ultima invece è una notazione sul lungo Tevere, da un po' di tempo veramente prima che arrivasse l'assessore per la verità che vediamo nei, nei, nei, sul lungo il Tevere delle auto parcheggiate ma si può parcheggiare sulla banchina del Tevere Non, non è possibile, è consentito o si dovrebbe evitare? Allora, eccoci. Sulle ZRTL, Su noi abbiamo questo modello uh, a Roma uh, di una serie di zone terapie che sono appunto delle zone a traffico, a traffico limitato. L'obiettivo qual è? Eh, quello di, mano a mano, oh, definendo tassello per tassello, tutto le componenti di cui si compone la mobilità sostenibile perché ricordo che mobilità sostenibile si fa con le biciclette si fa con i percorsi pedonali, si fa con le pedonalizzazioni, si fa con le politiche di, di, eh, di car sharing, di bike sharing insomma su cui questa amministrazione ha investito tanto e che eh, diciamo i frutti già si vedono anche rispetto ad esempio appunto alla sharing eh, mobility è chiaro che l'obiettivo è di cercare ah, poi di ampliare quanto più possibile l'ATL per a un incremento del, del trasporto pubblico locale vi dico che eh, già l'abbiamo detto più riprese che e soprattutto per quanto riguarda partiamo col centro storico per cercare di identificare e tutte le misure che ci servono poi ad avere un centro storico a emissioni zero questo è il nostro obiettivo che stiamo anche portando avanti con l'adesione anche ad accordi internazionali come il C40 che appunto prevede il, eh, la chiusura il di fatto del centro storico a tutte le vetture che abbiano o che, una fonte di, di, di inquinamento e quindi iniziamo, o inizieremo, anzi stiamo già lavorando su quella che abbiamo chiamato l'area C eh, di Roma, abbiamo iniziato con eh, la, la delibera, con le attività eh, di limitazione di accesso ai turistici e piano piano insomma, proseguiremo in questo senso. Accanto a questa restrizione del centro storico è chiaro che dobbiamo lavorare, come diceva Mario, anche su una eh, estensione eh, delle geratielle attualmente esistenti, soprattutto quelle che riguardano insomma, anche la, la movilità, quindi parliamo di, di Pestaccio, parliamo di, di San Lorenzo. Su questo diciamo, eh, siamo un passo più indietro, ma sicuramente è un tema eh, che stiamo, stiamo gestendo e che Ahimè, deve comunque andare eh, avanti parallelamente a un rilancio del trasporto pubblico locale. Perché è chiaro che poi l'alternativa allo spostamento va comunque data. No? Eh, eh beh, molto certo, certo che sì. Certo che sì. Anche, anche, anche riguardo, tutti. Assessore, mi scusi, anche riguardo ai bus turistici, eh, ci hanno mandato messaggio alcune guide turistiche che eh, vedono in questo provvedimento un problema per l'arrivo dei turisti. Perché. Loro ci raccontano di avere soprattutto eh, turisti della terza età che eh, non prenderebbero i mezzi pubblici per arrivare poi in centro. Ma guardate, allora mh, qui c'è anche un po' un piccolo equivoco oh, rispetto alla, alla, agli, ai contenuti del, del regolamento. Allora il regolamento prevede il divieto d'accesso alla DTL del centro storico, quella è la parte più, più centrale della città. Qual è l'idea, evidentemente? Di proteggere sia da un punto di vista ambientale l'aria, ma anche da un punto di vista del, del patrimonio archeologico, architettonico, insomma chiaramente l'obiettivo è duplice. Allora, partiamo quindi di un diretto accesso nella parte più del centrale della città, che, che è una zona che si sì, ampia, ma non è impossibile da raggiungere. Cioè, poi abbiamo compensato questo divieto d'accesso con la collocazione di un numero maggiore di eh, posteggi al di fuori della gerarchia del centro storico. Parlo, ad esempio, dei, dei nuovi stalli che saranno realizzati nella zona più o meno carne di Caracalla, Circo Massimo. Ecco quindi questo di fatto consentirà di eh, far uscire questi, eh, questi mezzi dal, dal centro città ma al, eh, città, al, al turista di percorrere al massimo 4-500 metri in più insomma, rispetto a quelli che avrebbe percorso eh, per raggiungere il centro storico, diciamo io credo che chi eh, viene a visitare Roma eh, lo fa a prescindere da 400 o 300 metri in più da percorrere eh. da Mario sono eh, come no, chiudiamo no, con l'assessore? Ma io devo dire che eh, questo provvedimento bus turistici a me trova non favorevole di più, perché veramente la città era strangolata nel suo centro, direi che io sarei ancora più estremo per quanto plaudo a questo provvedimento con una regolamentazione un po' più stringente dei bus, quelli a due piani, che fanno, perché quelli vanno sulle corsi preferenziali, rallentano tutto, sfasciano le strade, inquinano, impediscono la via della visione della città. Io un po anche Manhattan ne ha di meno di noi, noi ne abbiamo un po' troppi, capisco che li avete ereditati, però lì bisogna che ci regolamentiamo perché, non può essere che un, perché questo favorisce un turismo mordi e fuggi, non chi si fa, non, con tre ore di pullman pensi di aver visto la città, invece non l'hai vista. No, ma ho capito, però ragazzi, non è che si può cambiare l'abitudine di. No, no, tutti, ho detto insomma, bisogna no? stare. ci vuole un po' di attenzione su queste sì, cose, sì. altrimenti deturpi invece di portare un vantaggio. Capito? Lo chiedevo. Appunto, io sono favorevole a questo provvedimento, lo trovo veramente eh, eccellente perché era ora, ce n'era bisogno e lascerai il segno tu vorresti ora... la pedonalizzazione di tutta Roma e ti credo ma no la pedonalizzazione, ma di città come Roma che era un va impianto tu. medievale va bene, allora noi dobbiamo fermarci qui anche se arrivavano delle domande specifiche all'assessore su mille fronti lo sappiamo bene, allora contiamo di farlo magari nei prossimi giorni di trovare modo e tempo per parlare anche d'altro, naturalmente del, degli altri, del trasporto in generale e anche magari di, di qualche problema in particolare che i nostri ascoltatori ci segnalano. Grazie Assessore Meleo, buon lavoro a lei. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Mario,